Come fai quando c'hai un bambino, un ragazzetto, qualcuno che ti rompe le scatole e ti bombarda le cose, le domande tu lo vuoi mandare via senza fargli del male, lo vuoi mandare via senza sgridarlo Che fai? Ti dai qualcosa di bello da fare, gli dai un giocattolo nuovo che non conosceva Gli fai vedere un film che gli piace tanto Giusto? Ma questa è la miglior strategia di marketing che puoi adottare anche su internet? Semplicemente mandando via le persone dal tuo sito. Questa è la strategia. Mandali via. Mandali via nel senso offrigli risorse, siti, eventi, personaggi, corsi interessanti che riguardano il tuo tema ma che succedono da altre parti, non succedono sul tuo sito mandali a vedere queste cose mandali a scoprire questi film, questi libri, questi nuovi articoli che sono usciti che sono tutti da altre parti manda via le persone e torneranno da te indietro come un boomerang perché? ma scusa dai, l'abbiamo detto all'inizio, se io vengo da te che ho bisogno di un ristorante strafigo, atmosfera e tutto, dove andare stasera a cena. E tu mi consigli un posto meraviglioso, che sta a 200 metri da casa mia e che io mai avevo sentito nominare, ma dove pensi che la prossima volta che voglio uscire a cena vado a domandare?